Online, eh, in Italia è un mercato che è eh, cresciuto tantissimo negli ultimi tempi, Prima, anzi siamo ancora molto molto indietro rispetto al, eh, al resto d'Europa, eh, stiamo vendendo online, stiamo vendendo bene su dei siti che probabilmente conoscerete sia quelli che fanno eventi come Von Privé, eh, come Privalia, come Saldi Privati che quelli invece e-commerce eh, come Jux o come Zalando, Quindi, stiamo vendendo anzi delle belle cifre con loro, eh, penso a tendere, lo vedremo nei passi futuri, ci sarà un ampliamento sempre maggiore di quel canale, abbiamo aperto il nostro store online che si chiama blaumorstore.com che è collegato direttamente al nostro sito, eh, fa delle belle cifre, cioè fa, cioè fa delle no cifre non sono belle cifre, però vedi proprio che c'è un, uno sviluppo che è Esponenziale. In questo momento, che è un momento in cui in Italia non si sviluppa nulla, almeno a livello economico, quello è ancora uno dei pochi settori, cioè comunque mh, mercati dove riesce a vedere una crescita, proprio perché siamo indietro, quindi anche, anche col mobile stiamo iniziando appunto un approccio di vendita mobile tramite app e quant'altro, però è, so che è importante, sono ancora cifre eh, minime.